Ciao a tutti ragazzi, oggi mi hanno sospeso il conto Paypal per chi vende online e utilizza processori di pagamento come Paypal, Stripe l'incubo peggiore può essere quello di svegliarsi la mattina come è capitato a me, mi sono svegliato stamattina e, si, e ritrovassi con il conto limitato senza poter prendersi i propri soldi e senza poter ricevere pagamenti ecco perché oggi voglio spiegarti come ho risolto il mio conto limitato Paypal in soli 20 minuti e sono potuto tornare a utilizzarlo normalmente. Resta con me. Stamattina mi sveglio e trovo questa bellissima email da parte di Paypal. Il tuo conto è stato limitato. Quando vediamo un'email di questa ci facciamo sempre subito vendere da panico. Non sappiamo mai cosa va a accadere. Io ricevo tantissimi messaggi su Instagram da parte vostra perché avete ricevuto il control payroll limitato perché avete una restrizione e volete sapere quanto tempo passa per risolvere capisco che può mettere in panico questo tipo di restrizione soprattutto se avete soldi dentro, soprattutto se ci lavorate ecco perché oggi voglio condividere con voi la mia esperienza e come ho risolto semplicemente questo tipo di problema ho ricevuto questa restrizione alle 3 di notte circa infatti stamattina appena sveglio l'ho vista e alle 9.40 avevo già il conto completamente funzionante perché paypal restringe i conti paypal può restringere i conti per tantissimi motivi per transazioni sospette per sospetto di frode o semplicemente controlli di routine o cambiamenti di comportamento nelle vostre transazioni se vendete eh, 1000 euro al mese e poi vendete 20.000 euro al mese eh, così di colpo Paypal si insospettisce e vi restringe il conto oppure se i vostri documenti sono scaduti vi restringe il conto le, le restrizioni possono essere di diversi livelli dalle più semplici alle più complesse ho fatto un video già dedicato a questo in passato, lo lascio qua in descrizione nei suggerimenti vallo a vedere perché copro l'argomento a 360 gradi molti di voi che mi contattano e hanno problemi con le restrizioni paypal soprattutto perché i loro dati, i vostri dati non sono corretti, magari perché avete utilizzato un nome falso o un indirizzo falso per qualsiasi motivo oppure perché siete minorenni in questo caso, purtroppo, riprendersi il conto PayPal diventa molto difficile, molto più complesso. Anzi, se avete problemi, trovate la mia email e il mio contatto Instagram in descrizione. Sono sempre disponibile ad aiutarvi dove posso. Eh, ma se avete invece compri regola, quindi i vostri dati sono corretti, non vi dovete preoccupare. Cosa, cosa mi è successo stamattina? stamattina? E Paypal mi ha chiesto i dati di verifica non so perché mi sia successo così di colpo, i dati già avevano eh, ma non c'è stato nessun problema Sem semplicemente sono andato a caricare nuovamente il documento di identità e una prova di indirizzo come prova di indirizzo eh, molti si confondono, potete mettere eh, un estratto conto bancario, un estratto conto di carta di credito un certificato del comune che prova di residenza, o la cosa più comune è una bolletta. Io infatti ho caricato una bolletta telefonica come prova di residenza. Dopo che ho caricato questi dati, Paypal mi dà il messaggio: guarda, ci vogliono fino a 4 giorni lavorativi per sbloccare il conto il tempo che revisioniamo i documenti. Siccome io sono una persona molto impaziente, diciamo, non, non mi piace attendere così tanto ad avere le mie funzionalità anche se a volte è necessario ho fatto una cosa sono andato sul mio conto Pego e ho chiamato l'assistenza molti non sanno come chiamare l'assistenza mi chiedete sempre come chiamare l'assistenza è facilissimo vi basta entrare nel vostro conto cliccare su aiuto in alto a destra poi cliccare l'opzione contattaci poi cliccate chiamarci, vi spunta un numero telefonico con cui potete chiamare nel telefono stesso cellulare eseguire la voce registrata una volta eseguita la voce registrata vi metteranno in contatto con un operatore potete chiamargli da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19.30 e, e siete in, in questo momento in contatto con l'operatore io ho detto all'operatore guarda ho ricevuto questa limitazione ho caricato i documenti se mi puoi aiutare a velocizzare il processo questo sempre stamattina l'operatore eh, direttamente in chiamata mi ha revisionato i documenti e mi ha sbloccato il conto in soli 20-25 minuti del, da quando ho visionato l'email di restrizione ho ricevuto il conto normalmente funzionante e senza nessun tipo di limitazione vorrei fare un chiarimento: solitamente da quel che so gli operatori non verificano i documenti e le pratiche di, di restrizione via via chiamata, via triglia assistenza, solitamente dovete attendere però come ho detto prima esistono vari tipi di restrizione il tipo di restrizione che ho ricevuto io per controllo documenti è una restrizione molto basica quindi dovreste essere capaci di risolvere facilmente se avete tutti i dati ma cosa succede se non avete questi dati che molti mi dicono io non ho un conto bancario non ho, non ho una, un estratto conto come posso risolvere? c'è sempre una soluzione se non avete un conto bancario o non avete una prova di residenza eh, potete per esempio caricare la testa elettorale, el elettorale. Eh, se avete 18 anni dovreste averla quella è una prova di residenza valida, potete caricarla un altro documento che mi viene in mente è andare al comune e farvi rilasciare un foglio di certificazione di residenza questo comune deve per forza farlo non dovreste avere problemi Attenzione, le bollette telefoniche mobile, quindi tipo Vodafone o una sim cellulare, non sono valide, solo linea fissa. Eh, quindi avete sbagliate possibilità. Un'altra prova di residenza può essere la carta d'identità. Ci sono carte d'identità che hanno via inserita la via di residenza. Ora, Ovviamente però se voi inserite come documento, come prova d'identità la carta d'identità, non potete inserire la carta d'identità in via di residenza, avete bisogno di due documenti. Quindi in quel caso dovete andare a inserire la patente come prova di identità e la carta di identità come prova di residenza insomma, quello che vi serve è un documento rilasciato da terzi certificati che attesta la vostra residenza cosa succede se invece avete messo un nome falso? beh ragazzi, eh, purtroppo se avete messo un nome falso sono fatti vostri perché ovviamente PayPal è un processore di pagamento, maneggia soldi, ha determinate regolarizzazioni, è come sapete un conto in banca con un nome falso. In quel caso, mi dispiace libero, avrete perso accesso al vostro conto e con molta probabilità la, la, la, tutti i vostri soldi presenti in quel momento sul conto. Questo perché nei termini e condizioni di PayPal loro non sono tenuti a ritirarvi i soldi se utilizzate un nome falso. E se siete minorenni? che molti minorenni si registrano e vogliono utilizzare Paypal mi dispiace, i termini e condizioni Paypal non permettono l'utilizzo del conto a persone che non hanno raggiunto la maggiore età in quel caso non potrete verificare il conto Paypal non potrete avere accesso al vostro conto se invece avete aperto il conto mentre eravate minorenni e ora siete maggiorenni cosa succede? Prima di tutto, però, prima di continuare, vorrei chiederti di mettere like al video se lo stai apprezzando e di iscriverti al canale per aiutarmi a crescere. Mi aiuteresti? Stiamo crescendo come comunità e vi ringrazio a tutti per seguirmi tutti i giorni. Tornando a noi, se siete maggiorenni ma avete registrato il conto mentre eravate minorenni un utilizzando una data sulla PayPal chiuderà il vostro conto. Però c'è una differenza: chiuderà il vostro conto, vi ridarà i soldi entro 180 giorni e vi dirà che potrete aprire un nuovo conto con i dati corretti quel conto purtroppo non può essere più valido perché l'avete aperto da minorenni però ora siete maggiorenni e potrete aprirne un altro in modo valido inserendo i vostri dati corretti ok ragazzi detto questo credo di aver coperto le maggiori aree di limitazione e ho condiviso con voi la mia esperienza spero vi sia stata utile che, potrei, che può esservi Aiuto se avete il conto limitato in tal caso potete sempre contattarmi via email e su Instagram <coughs> vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e mi raccomando utilizzate sempre i dati corretti e soprattutto non fate cose strane con i processi di perché se voi vendete cose illegali se vendete prodotti sotto copyright se vendete libri copiati che ora va di moda copiare i libri di iBook online eh, cambiare titolo, cambiare le, la copertina e rivenderli ragazzi il vostro conto verrà limitato sicuro perché eh, sono attività illegali PayPal è una, è una società ultra miliardaria ha algoritmi di ricerca automatici e di, anti di altissimo livello quindi non potete farla franga Sì, può andarvi bene un mese, due mesi ma poi vi limita quindi mi raccomando leggete i termini e condizioni e sistemate il vostro business model mm. seguendo le linee guida PayPal. Se ne avete bisogno, contattatemi. Grazie di essere rimasti fino alla fine. Ciao, al prossimo video.